a maggio, presso la Mediateca Marte di Cava dei Tirreni, l'interessante convegno organizzato dal Movimento Apostolico Cechi sul tema la tecnologia al servizio dell'ipovisione. E Abbiamo ascoltato in apertura Francesco Scelzo, il presidente MAC di Roma. Essere non vedente non significa non avere capacità di apprendimento. Questa è una delle cose che dovremmo, come dire, benché i tempi sono un po' cambiati, comunque acquisire come un dato importante. E qualche anno fa eh, conoscevo un sacerdote di Genova e ci siamo scambiati gli auguri di Natale e così con lui comunicavo una breve esperienza, dico guarda che a Nocera c'è un ospedale psichiatrico, ci sono 17 o 18 non vedenti, però non hanno altre difficoltà, sono solo non vedenti. Ma guarda, è una cosa un po' strana nel nostro meridione e lui giustamente mi confortava: dice no, Francesca, anche nel nostro settentrione. Lui era cappellata nell'ospedale psichiatrico di Cogoletti. Dice anche qui: ce ne sono ad essere rimasti pochi nell'ospedale psichiatrico, ma ce ne sono una ventina che sono non vedenti. Questo perché nella convinzione popolare di un tempo era che chi non vedeva, quindi non aveva neanche la capacità di apprendere. In realtà. Ci può essere, c'è una difficoltà della percezione e quindi c'è anche una difficoltà di comprensione, però questo non, è, non impedisce, come dire, non è elemento discriminante dell'apprendimento. Bisogna utilizzare strategie come dire, eh, opportune, specialmente per quanto riguarda i bambini piccoli. piccoli. Bisogna promuovere eh, con questi bambini piccoli delle stimolazioni multisensoriali attraverso l'utilizzo del, eh, diciamo, del tatto, attraverso l'accompagnamento la, della persona. Capita tante volte, chi non vede ha affatto esperienza, di trovarsi in persone che magari ti, rischiano di farti sedere per terra o di farti sedere in posizione non corretta, ma semplicemente perché eh, nessuno ha detto loro che basta accompagnare la mano della persona che non vede la spalliera della sedia, poi sarà lui a sedersi, che conosce com'è una sedia. Non è che siccome non vedente, siccome non ha visto la sedia, non sa come è fatta una sedia. La, vi garantisco che noi sappiamo come è fatta una sedia, perché se uno mi poggia la mia mano sulla spalliera io so dove mi devo, dove mi devo sedere. Qualche volta le persone ti accompagnano fino a che ti vogliono quasi mettere seduto, anzi per ieri c'era un capo stazione a, a Patenza che mi voleva per forza scendere in braccio quasi dal treno e ognuno era costretto a dire, caro Vittorio, non ti preoccupare, dimmi solo che qua stanno i gradini e basta, poi me la vita, insomma, da lì era preoccupata che io potessi, come dire, cadere dal treno. E allora vorrei concludere questo mio intervento chiedendo a da Dan Michele, che è la mia collaboratrice, una educatrice della Fondazione Vacchi Insieme, di leggervi ciò che avevo scritto in fondo alla mia, alla mia eh, breve relazione, che è la lettera, e così è stata riportata, come la lettera di un bambino ai propri genitori è stata fatto è stato anche pubblicata qualche anno fa in un libro della fondazione Holman se volete la trovate sul sito di un'associazione alla quale sono legato perché è un'associazione del ticinese unitas.ch www.unitas.ch è un'associazione eh, più o meno simile alla nostra che, vive, che opera nel canton vicino e sul sito hanno riportato questa lettera messa sulle labbra di un bambino che scrive eh, ai propri genitori eh, appunto tanti questi suggerimenti che io vi ho detto in maniera un po' confusa per cercare di uscire dalla, diciamo così, dalla, da quella sensazione che vi dicevo prima che è il sentimento essenziale di chi vive una situazione di, non, di ipovisione quella di uno smarrimento nell'interno di una rete di comunicazione nella rete di informazione che eh, viviamo tutti come persone prego mica lettera da un bambino ipovedente ai suoi genitori adesso che sapete quali potrebbero essere le mie difficoltà eccovi alcuni consigli il vostro affetto e il vostro amore sono per me necessari per poter crescere normalmente prestate attenzione al mio modo di muovermi e di sorridere osservate i miei atteggiamenti e tutti i miei progressi potrete conoscermi meglio stimolarmi di più e incoraggiarmi a crescere e a sviluppare la mia personalità. Mi piace essere accarezzato e fare il bagno insieme a voi, mi aiuta a percepire il mio corpo e a conoscerlo. Parlatemi piano e guardatemi in faccia, io sento il vostro sguardo su di me e la vostra voce mi rassicura. Se mi parlate piano all'orecchio o agitate un sonaglio musicale, mi può aiutare a sollevare la testa e a dirigerla verso la fonte sonora. Se parlate, ogni volta che entrate nella mia camera, noterò la presenza e non mi spaventerò. Mi spavento e piango quando mi sollevate bruscamente o fate dei rumori forti e improvvisi. Prendetemi delicatamente in braccio e rassicuratemi. Quando mi date il biberon, fatemelo tenere in mano. Questo mi aiuterà a conoscere le mie mani e a giocare con loro. Quando comincio a produrre diversi suoni, giocate con me e mettete le mie mani sulla vostra bocca. In questo modo comincerò a capire da dove provengono questi suoni. Appendete vari oggetti e giocattoli sul mio lettino, ma aiutatemi a cercarli e a trovarli guidando la mia mano. Se li posizionate a metà il lettino e se il loro colore è ben visibile, mi sarà più facile ritrovarli. Quando posso mangiare morbide pappe, mostratemi dove è il piatto e lasciatemi toccare con le mani. Se la pappa mi piace, vedrete che me la metterò in bocca. Guidate le mie mani verso i giocattoli e nella loro esplorazione e insegnatemi come giocare. Se i giocattoli fossero sonori o con colori forti e facilmente raggiungibili con le mie braccia, mi aiuterebbe maggiormente. Incoraggiatemi a muovermi da solo, spingendo gentilmente le mie gambe. Se devo dirigermi verso la vostra voce, per me sarà più facile e più rassicurante. Presentatemi alle altre persone, così comincerò a, a riconoscerle dalla voce e a scoprire che esiste altra gente attorno a me. Devo cominciare ad orientarmi nelle stanze. Degli oggetti sonori o molto colorati mi aiuterebbero a capire dove sono. Divertitevi con me con dei giochi ripetitivi e di imitazione. Mi aiuta ad imparare e a giocare poi da solo». Quando sono capace di stare seduto, datemi la scatola dei miei giochi. Potrò cercare ciò che mi interessa, levandoli e rimettendoli a posto. Avvertitemi dei pericoli e spiegatemili, ma lasciatemi esplorare e toccare ciò che incontro. Mi aiuta a non avere paura e a conoscere questo grande e sconosciuto mondo. Attenzione a non sovrastimolarmi, mi nervosisce e non mi dà il tempo di capire e di mettere in pratica ciò che sto imparando la commovente lettura, Fabiana Desposito, docente per il settore malattie rare presso l'Università Federico II di Napoli, ha affrontato il tema delle malattie genetiche. Un argomento quanto mai importante è quello riguardante le retinopatie. Sono 250 geni responsabili che conosciamo a tutt'oggi per quanto riguarda le distrofie retiniche eh, maculari. Ma c'è ancora tanto da scoprire. Le distrofie retiniche ereditarie, sì, sono, è un settore eh, molto, se ne sta capendo sempre di più, sono delle patologie molto severe in alcuni casi, ci sono delle forme che portano proprio a ipovisione molto severa oppure a, a cecità e eh, è un campo nel quale si conosce sempre di più, eh, purtroppo sono malattie molto gravi per le quali non esiste ancora una cura codificata e eh, sì, oggi sono, sono 250 i geni noti, vent'anni ehm, fa ne erano 15 ehm, e sono, sono comunque delle, delle patologie molto eterogenee, non solo maculari ma anche delle distrofie eh, che colpiscono la periferia della retina o che colpiscono la retina in toto ehm, e diciamo è un campo, è una quota importante ehm, di responsabilità di ipovisione le malattie genetiche è una... può colpire a qualsiasi età nel senso che essendo genetica poi può emergere sì, per qualsiasi motivo, motivo. Il, il motivo è sempre una causa genetica eh, possono manifestarsi alla nascita, ci sono delle forme molto gravi, anche delle nuove indizi di sviluppo, noi ora lei ha menzionato le patologie eh, della retina ma le eh, patologie genetiche possono colpire tutte l'occhio. Eh, ci sono delle anomalie di sviluppo, addirittura dei bambini che nascono con un microftalmo un anoftalmo, oppure senza lini, liride, l'aniridia, delle forme di glaucomi congeniti molto gravi e poi tutto il grosso settore delle che sicuramente. Quindi possono manifestarsi alla nascita o in tutte le fasi della vita, l'adolescenza, l'età adulta, anche le fasi più avanzate della, della, della vita. Importante comprendere subito appunto eh, di quale patologia stiamo parlando proprio per eh, aiutare in qualche modo il paziente. Sì, ci sono alcune forme che sono, soprattutto in alcuni casi c'è una storia familiare, quindi i pazienti sanno, capiscono subito quando sono affetti da queste forme. Molti casi sono cosiddetti sporadici, cioè la prima volta che si presentano in quella famiglia e lì Ogni oculista dovrebbe sapere quali sono un po' i canoni grazie ai quali individuare queste patologie. Eh, perché a volte si ha un, un calo del visus inspiegato in un giovane o delle difficoltà di adattamento al buio, oppure al contrario una fotofobia, cioè un fastidio alla luce eh, non spiegato, e lì potrebbero essere i primi segni di una patologia genetica. In che misura gli studenti vengono alla scuola di, frequentano la scuola di oftalmologia? Beh, gli specializzanti in oftalmologia la frequentano tutti. Eh, sicuramente chi eh, si occupa di retina medica è più sensibile in qualche modo eh, e diciamo va a più interesse ad approfondire questo. Però io credo che tutti gli oculisti dovrebbero avere almeno eh, insomma mediamente ce l'hanno, comunque un'idea eh, su che cosa, mh, che cosa, di che cosa si trattino queste malattie genetiche perché è vero che rientrano nel capitolo delle malattie rare però non sono poi così rare perché se noi pensiamo alla retinite pigmentosa no, che è quella più conosciuta anche forse ha una prevalenza di 1 su 3.000 che non è poco la degenerazione maculare di Stargardt, che è un'altra forma, ha una prevalenza di 1 su 10.000. Se noi pensiamo anche alla popolazione, della, della, della, pensiamo alla nostra campagna, che ha comunque una densità di popolazione importante, eh, sicuramente queste malattie vengono molto fuori. Un altro motivo per il quale ci può essere una prevalenza maggiore di queste patologie eh, può essere eh, la consanguinità che può essere un po' più alta nei piccoli centri o nei centri isolati. A volte delle persone non sanno nemmeno di essere imparentate tra di loro, vengono da un piccolo centro dove magari c'è un avo in comune e lì più frequentemente vengono fuori queste patologie. farle emergere prima che avvenga il danno? È importante comunque individuare il difetto genetico. Questo è un altro passo importante perché... La, la diagnosi clinica è una cosa, dopo la diagnosi clinica dovrebbe venire la diagnosi molecolare, proprio perché lei ha correttamente detto che questi geni possono essere tantissimi, noi interessa sapere per ogni paziente qual è il gene responsabile, perché così lo individuiamo nella famiglia e possiamo anche individuare gli eventuali portatori. Per tutto il giorno nella piazza principale di Cava Green Vision proprio per sostenere la salute dei cittadini. E Autilia Vaiano, assessore alle politiche sociali, lavoro al comune di Cava dei Tirreni, ha spiegato le tante novità per cittadini e turisti. Non ci si è limitati soltanto a questo momento congressuale, quindi tecnico specifico di oggi pomeriggio, ma da stamattina c'è un camper della supervision a piazza duomo che da stamattina fino a stasera effettuerà uno screening visivo gratuito e... Lei sappia in che incidenza c'è sul territorio di queste patologie in a cava la, in particolare sul territorio cavese l'incidenza della ipovisione o della cecità non è altissima questo però non significa che per noi non è un, un, un argomento importante e, e merita tutta l'attenzione e stavo dicendo stamattina oltre alla possibilità di fare questi screening visivi eh, si sono messe a disposizione le nuove tecnologie quindi è stato proposto un software che ti guido e che si esporrà anche oggi pomeriggio che consente con i comandi vocali della persona eh, che ha questo tipo di problemi di avere un supporto nella sua disabilità. Ma cosa ancora più importante, proprio per la città, stamattina si è avuto la possibilità di provare i cosiddetti eh, bastoni per i povedenti con i sensori. Uh, questi due bastoni peraltro uh, erano già a disposizione di questa amministrazione però purtroppo erano chiusi in un armadio perché uh, non, si erano, no, non si erano create le condizioni per metterli a disposizione della città e in effetti con questo convegno abbiamo colto l'occasione di stipulare una lettera di intenti con la Mediateca che è un luogo pubblico di accesso pubblico con degli orari che vanno al di là dei semplici orari di ufficio e quindi questi bastoni, questi due bastoni rimarranno a disposizione della città quindi tutte le persone che hanno questo tipo di disabilità che anche solo per un giorno vogliono visitare il nostro centro storico, quindi dei turisti, possono venire qui in Mediateca, chiedere l'utilizzo di questi bastoni e così visitare la nostra città eh, che a questo punto riesce nel concreto ad abbattere una piccola barriera. Il programma Vinguido serve per una gestione eh, da parte di un pc e di uno scanner da parte di persone non vedenti o ipovedenti. Si lancia... Il programma si lancia automaticamente. Menu principale, 31 voci. Ed è costituito da un menu principale, come ha letto appunto il, il software, che uh, dà delle uh, voci principali uh, da poter utilizzare. Il sistema esclude l'ambiente Windows, quindi consente di fare solo quello per il quale è stato programmato, ma sostanzialmente abbiamo coperto quasi tutti i campi. Abbiamo coperto quasi tutti i campi uh, di, di applicazione. Uh, la vera... Ovviamente è pensato appunto per una persona che magari è sola in casa e ha bisogno di utilizzare esatto. il computer. Allora, questo, questo sistema è pensato per una persona che è sola in casa e che soprattutto è pensato per una persona che eh, non ha a, alcuna dimestichezza eh, con il pc. Quindi eh, la, la nostra vera innovazione è l'usabilità e l'accessibilità di questo strumento, perché basta individuare le, le quattro frecce e muoversi. O sempre nello stesso verso. Musica, o in basso o in alto. Servizi. Quindi qualsiasi persona, una volta individuato le quattro frecce, riesce a utilizzare questo strumento. Proviamo a andare in musica o giochi? Ah, Per esempio, se possiamo andare sulla voce giochi... Assistenza, guida, guida, giochi. Per, per confermare, per entrare all'interno di un, di un menu, basta dare invio... Menu, giochi, 21 voci. Battaglia natale. Ok, allora eh, il eh, sistema è pensato per dare spiegazioni in ogni momento. Se ci avete fatto caso, ha detto menu giochi 21 voci, quindi l'utente finale non vedente o ipovedente capisce già che in quel sottomenu ha 21 giochi, ha 21 possibilità. Quindi, noi che leggiamo come colpo d'occhio sappiamo che vediamo quali sono, la persona vedente sa che ce ne ha 21. Quindi, ci sono diversi giochi: la battaglia Giante navale, ma quello più innovativo, una cosa che l'ingegnere eh, Guido Ruggeri ha fatto con il suo genio, è stato il Cruciverba. cruciverba. Noi siamo riusciti, eh, ancora, siamo ancora gli unici, a far, a far fare i cruciverba alle persone non vedenti. No, non solo a risolvere i cruciverba, ma anche a pubblicarli, perché è stato realizzato un sistema che a una persona non vedente consente di, di pubblicare e inventare un cruciverba e renderlo pubblico Il, a tutti gli altri. Tre voci. Scegli quale cruciverba risolvere. Allora, come vedete, dite? scelta cruciverba da risolvere. Una voce. Uno. 12 per 10, iniziato. Allora, può sembrare che il sistema parli tanto, però per una persona che, che non vede è fondamentale, questa persona non si perde, quindi basta dare invio. venga facilitato di 12 righe per 10 colonne. 1, C, 2 ecco e 1, C allora questa, uh, questo uh, sistema ci legge anche le con le delle funzioni locali le ci legge anche ci i dettagli quindi tutto ciò le che lettura. serve per poter risolvere questo cuciverba, quindi le definizioni si può muovere per, per menu orizzontali o per verticali e tanto altro ancora che ora qui non, non, non posso spiegare per una questione di tempo uh, un'altra delle, uh, delle funzionalità un'altra delle, uh, delle funzionalità che noi uh, abbiamo realizzato eh, quello che, che spiegavo anche prima è eh, sostanzialmente l'accesso agevolato a dei, eh, a dei servizi di pubblica utilità quali per esempio anche l'accesso all'istruzione e alla cultura quindi noi tramite degli accordi con le, con, le, con le case editrici abbiamo realizzato un accesso facilitato a oltre 40 quotidiani di caratura nazionale con tutte le edizioni locali quindi assumiamo circa 200 quotidiani Ripuliti preventivamente con dei nostri sistemi di elaborazione da tutto ciò che non è testo, e quindi la persona che non vide riesce Menù, libreria, 10 voci. a entrare e quotidiani. a leggere un quotidiano. In questo caso: Menu giornali quotidiani, 5 voci. Prelievo quotidiani, arretrati. Prelievo quotidiani di oggi. Menu quotidiani di oggi, da prelevare 38 voci. Ok, quindi noi abbiamo 38 quotidiani. 38 quotidiani. E questi quotidiani, una volta prelevati, sono consultabili per argomento, addirittura per pagine, cioè se... Parliamo dell'osservatore. Adesso dovrei, dovrei prelevarli, non ho una connessione a internet. Allora, questo è un altro passaggio. Uh, alcuni servizi sono riservati, cioè devono essere abilitati per l'utente finale, quindi sostanzialmente ogni utente... Eh, che desidera leggere questo, questo servizio quotidiano deve semplicemente inviarci un, un verbale di cecità in cui si attesta la sua disabilità visiva e questo principio vale per tutti gli altri servizi all'interno di Pinguido e sono appunto la navigazione in internet la gestione di file eh, la creazione di cartelle la gestione dei giochi come noi abbiamo visto la gestione di chat eh, la, la gestione dei social network in qualche modo abbiamo dato la possibilità di eh, tramite questo programma di eh, um, interfacciarsi con il, con il mondo esterno e quindi di poter fare quasi tutto quello che fanno le persone vedenti. E siamo con Andrea Santoro, fisico esperto in tecnologie assistive per le disabilità visive dell'ASL Salerno. E c'è un interessante strumento che si chiama Ti Guido, che vorremmo spiegare ai nostri telespettatori proprio per essere di aiuto agli ipovedenti e non vedenti. Allora, T-Guido è uno strumento, è un software che gestisce un insieme di hardware, cioè un personal computer e uno scanner autoalimentato, quindi questo software, questo sistema consente a una persona con disabilità visiva o con cecità totale di utilizzare il PC come una persona normodotata, in che senso? Grazie a, alla sua facile usabilità. E accessibilità, conoscendo semplicemente 4-5 tassi della tastiera, essendo sviluppato il, sistema, il software in modo sequenziale, consente a una persona non vedente o ipovedente di gestire la posta elettronica, inviare e ricevere email, gestire dei file di testo, creare delle cartelle, navigare in internet, utilizzare delle chat, in pratica fare tutto quello che fanno le persone normodotate. In più, diciamo, uno dei vantaggi di questo sistema è che noi abbiamo realizzato dei, delle interfacce agevolate per far accedere a, a dei servizi altrimenti inaccessibili. E mi spiego meglio, il nostro servizio di punta è un servizio di lettura dei quotidiani e dei libri. Noi eh, siamo in grado di far consultare tutti i giorni in autonomia a una persona non vedente eh, circa 40 quotidiani nazionali con tutte le edizioni locali, quindi assumiamo circa 200 quotidiani che vengono ripuliti da tutto ciò che è immagine e mantengono solo ciò che è testo. Quindi la persona eh, diciamo, disabile visiva può eh, consultare il quotidiano per pagine, per argomenti, per articoli, consultando solo quello che, appunto, che, che è di interesse per una persona a prendere, cioè il contenuto. In che misura questo software è diffuso oggi? Attualmente abbiamo circa 20.000 utilizzatori in tutta Italia eh, e eh, altre migliaia all'estero. Il software è anche già stato tradotto in diverse lingue, eh, inglese, spagnolo, francese e tedesco e eh, è in continua evoluzione. Noi quotidianamente abbiamo delle persone che lo installano, e lo provano e lo usano. Chi lo ha scoperto? Un team? Un singolo? Quando? È nato eh, da un singolo grazie all'ingegnere Ruggeri che è anch'esso presente qui eh, per un utilizzo personale, cioè questa persona era, aveva una compagna all'epoca che eh, per una malattia degenerativa stava perdendo la vista, dove, doveva laurearsi e eh, l'ingegnere Guido Ruggeri eh, si, eh, si inventa questo sistema basato appunto come concetto fondamentale sulla sequenzialità e sull'usabilità e poi come ogni cosa eh, il passaparola sono passati a 10 persone, a 1000 abbiamo creato il sito internet e quindi siamo arrivati a, a questi numeri che attualmente sono grossi ma io sono convinto che possiamo arrivare a 10 volte tanto In che misura queste patologie, quelle che riguardano l'ipovisione, incidono sul nostro territorio? girato la domanda a Francesco Pellegrino, direttore dell'unità di oculistica Umberto I ASL Salerno. È una percentuale sempre crescente, principalmente per via dell'aumento dell'età media. La degenerazione macolare senile, il diabete, il glaucoma cominciano a dare problemi dopo una certa età, perché le malattie ereditarie fortunatamente non sono frequenti, sono molto più frequenti le malattie dell'età avanzata e quindi noi ci troviamo di fronte a pazienti anziani, che sono insieme anziani e ipovedenti il che crea dei problemi sociali notevoli quindi questo è, una, è un settore che purtroppo inciderà sempre di più Come prevenire? Quali consigli lei sente di dare ai nostri telespettatori? La prevenzione è l'unica arma, arma vera perché questi pazienti devono fare dei controlli regolari anche in assenza di, di apparenti patologie farsi vedere, farsi visitare, perché queste cose possono prevenire in grandissima maggioranza dei casi. Quindi il paziente che si trascura è quello che poi va a finire male e diventa un peso per la sua famiglia, per la società. Di regola viene calcolato il peso in, diciamo, in modo economico, cioè considerando la pensione, considerando i costi. In realtà i costi sono sociali, cioè quanto costa un paziente del genere alla famiglia quanto incide sulla qualità della vita non solo sua ma dei familiari. Questo è un problema che non è quantificabile però è importantissimo. I sintomi secondo lei da non sottovalutare assolutamente? Allora per il diabete bisogna ogni tanto controllare la glicemia, farsi visitare se ci sono presenti diabetici in famiglia, per le macropatie eh, legate all'età. Va fatto il test genetico, Nei, nelle famiglie in cui esistono questi pazienti, e guardate che la percentuale di pazienti predisposti è qualcosa di vicino al 30% della popolazione, quindi è spaventosa, e va fatto il test genetico che la malattia può essere non guarita ma prevenuta, cioè allontanata nel tempo fino a dare una visione utile anche a età avanzata. Quindi se il paziente non si trascura, se la famiglia non, so, non sottovaluta il problema, questa è una cosa che può dare degli ottimi risultati. C'è differenza non so, tra un'iride chiara e scura? Sì, i pazienti con iride chiara e occhi chiari, con pelle chiara, sono più esposti alla macropatia dell'età avanzata però questo è vero solo statisticamente quindi è una cosa da valutare poi caso per caso e bisogna fare ripeto il test genetico sembra un, eh, insomma è importante perché nei pazienti in cui c'è il test genetico positivo la prevenzione va cominciata subito siamo con Ciro Costaiola direttore della clinica oculistica del dipartimento medicina e scienze per la salute università del Molise, Campobasso secondo lei che valenza possono avere gli screening che vengono fatti sui vari territori proprio per eh, tentare di prevenire queste patologie? Allora, attualmente attualmente diciamo, le eh, evidenze scientifiche dimostrano che gli screening per la prevenzione per i livelli di prevenzione delle malattie cronico-degenerative dell'apparato visivo non hanno alcuna valenza. Io ho parlato oggi del glaucoma, eh, screening per il glaucoma non sono validati, si sta una formatoria del sistema sanitario americano che impedisce o invita a non effettuare screening di questo tipo perché non hanno i due parametri caratteristici di uno screening, cioè sensibilità e specificità. non include tutti i malati, o una percentuale significativa e altri invece invece il sangue amato con la popolazione cosa si potrebbe fare invece il più semplice è momento per seguire la semplice è fare il più semplice il più semplice cioè l'occhio pigro nel bambino. Quindi facciamo ogni anno due campagne scolastiche visitando quasi tutti i bambini dei distretti in maniera tale da impedire l'insorgenza dell'ambliopia in età adulta. E questo siamo riusciti. Per il resto invece campagne di informazione e formazione con le categorie di, eh, di, eh, specifiche tipo la Unione Cieche, l'Associazione Ciechi e i ma anche con eh, le parrocchie siamo riusciti ad nella settimana mondiale del globo a fare una visita oculistica abbiamo fatto invece tre eh, seminari in tre eh, oratori diversi con grande partecipazione di popolazione e con, secondo me, arricchimento personale reciproco tra partecipanti e relatori. Si parlava a braccio in maniera molto informale e il paziente ha finalmente capito senza diapositive, statistiche e senza come dire, parole altisonanti che cos'è il glaucoma e che cosa si può fare per evitare i reliquati di questa malattia. Ci sono degli aspetti legislativi che sono stati affrontati nell'ambito di questo eh, convegno che non potevano e non possono mancare? Sì, fondamentalmente la disabilità visiva è classificata dalla legge 138 del 2001, quindi già abbastanza vecchiotta, e però purtroppo eh, a una classificazione che mantiene la sua validità non corrisponde poi eh, il contributo economico per le disabilità visive che sono ancorate ancora alla legge 382 del 1970 questo significa che purtroppo anche pazienti classificati eh, come gravi eh, un'ipovisione grave purtroppo non riesce a godere dei benefici economici che dovrebbero garantire un'assistenza un, un poco più puntuale. Purtroppo eh, si fa sempre i conti con la finanza locale, diamo qualche numero così per gli ascoltatori perché questo è interessante. In Italia i eh, pazienti con eh, cecità o ipovisione grave sono circa 130.000, quindi lo 0,22% della popolazione. A fornirci questi dati Giovanni Giuliano della sezione di oftalmologia, seconda università degli studi di Napoli. Fatevi due conti rapidi, se pure ognuno di questi pazienti avesse mille euro al mese si eh, andrebbe a parlare di un miliardo e mezzo di euro all'anno, quindi una somma notevole. È chiaro che la proposta qual è? Siccome la, le, i casi di provvisione aumentano perché legati all'età che fortunatamente si allunga sempre di più eh, nel mondo occidentale eh, bisogna intervenire su due pilastri fondamentali a mio avviso. Il primo è quello di eh, incrementare un po' il fondo per le disabilità visive perché in un paese civile eh, bisogna che i sani sostengano anche quelli che sani non sono. Secondo, soprattutto investire in ricerca: perché eh, se, eh, visto che eh, c'è un peso notevole su tutta la società per eh, accompagnare e sostenere finanziariamente questi pazienti, se noi. Uh, investendo un po' di più in ricerca, in Italia purtroppo si investe poco, noi riuscissimo a trovare uh, i rimedi uh, utili per ridurre queste disabilità visive ne trarrebbe un beneficio tutta la società, quindi non sono spese assistenziali, sono spese di investimento e come tali vanno considerate. Domenico Vaccaro rappresenta la fondazione Mac Insieme Salerno, movimento apostolico ciechi e anche questo a sostegno degli ipovedenti e dei non vedenti. Sì, L'attenzione è rivolta soprattutto a, a bambini, ragazzi, a persone che assieme alla, al deficit visivo hanno anche altre compromissioni come soprattutto ritardo cognitivo grave, eh, disturbi neurodeficit neuromotorio, quindi con una... Eh, difficoltà ad acquisire anche abilità di vita quotidiana come lavarsi, vestire, controllare gli sfinteri ma anche abilità minime di comunicazione come richieste anche semplici voglio mangiare, voglio giocare eccetera. L'attenzione della fondazione è proprio rivolta a famiglie e a operatori che, che quotidianamente vivono con le persone in situazioni di disabilità Grave e plurima, e nell'aiutarli proprio a costruire un progetto pedagogico che possa mettere al centro la persona e cercare di intervenire in maniera quanto più sistemica possibile. Infatti, anche a questo convegno sono intervenute le famiglie con alcuni bambini che hanno queste patologie. Sì, in realtà l'attenzione della Fondazione, ma prima ancora dell'Associazione, è quella di eh, costruire innanzitutto con la famiglia. È un progetto di vita per la persona di vita, un progetto che guardi alla vita adulta. Quindi anche il tema della domiciliarità, non, non solo nel senso fisico del termine, ma nel senso di prendersi cura delle, delle dinamiche che all'interno del contesto familiare avvengono diventano un aspetto importante per poi progettare un piano anche di intervento educativo riabilitativo. Dello screening sono importanti momenti come questi, proprio per diffondere tra la popolazione l'importanza della prevenzione? Assolutamente sì, perché spesso di fronte a situazioni di così grave complessità, molti sostengono che l'atteggiamento è più o, possiamo, diciamo, più possibile sia quello dell'assistenza. Invece eh, dal nostro punto di vista eh, ci rendiamo conto che un intervento tempestivo precoce fatto in un certo modo può veramente offrire una migliore qualità di vita alla persona e quindi alla famiglia. Quindi momenti come questi possono realmente costruire un contesto che diventa più attento a una serie di aspetti fondamentali per la qualità di vita. Inizia l'estate, questo è un problema per i nostri occhi? Certo, è un problema perché naturalmente aumenta l'incidenza delle radiazioni ultraviolette. Le radiazioni ultraviolette sono delle radiazioni che vengono maggiormente espressa dalla luce solare che possono incidere su quella che è la funzione della retina perché queste radiazioni ultraviolette sono nocive se percepite in quantità eccessiva dalla retina determinando delle alterazioni tali che possono portare lo sviluppo o la progressione all'accelerazione della progressione di alcune patologie quindi, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è molto importante utilizzare degli occhiali protettivi. Naturalmente l'intensità della protezione va adeguata all'esposizione. Quando maggiormente uno è esposto nelle orari, negli orari centrali della, della, della giornata deve utilizzare dei filtri protettivi più intensi. Quelli che invece sono eh, esposti in orarie meno, in cui l'incidenza delle azioni ultraviolette è minore possono utilizzare anche dei filtri eh, con delle, delle sfumature più blande. Utili consigli sono di Marco Verolino, responsabile oculistica, ospedali riuniti, area vesuviana, ASL, Napoli 3 Sud. Ecco, ovviamente il nemico numero uno sono i raggi ultravioletti. E non solo, i raggi ultravioletti sono sicuramente un fattore scatenante importante e hanno ormai, come documentato da ampi studi a livello internazionale, una loro importanza nel, nelle patologie retiniche perché sono, vanno a modificare alcune strutture e eh, enzimi presenti nella retina in modo tale da determinare e innescare una, reazione, una serie di reazioni a catena che possono poi portare al danno retinico. Quali sono gli alt le altre cause da evitare? Eh beh, sicuramente andiamo incontro all'estate, come diceva lei, sicuramente una buona idratazione è un altro fattore molto importante e poi naturalmente l'assunzione di frutti pigmentati perché la retina è una struttura molto ricca di pigmenti e quindi in quel periodo estivo ci sono molti frutti che possono portare pigmenti importanti per la protezione delle strutture retiniche, quindi io invito a mangiare molta frutta naturalmente di buona qualità perché altrimenti ci avveleniamo con i conservanti. Andiamo... Ci sono dei frutti in particolare? Quali? Eh, vabbè, abbiamo il eh, del periodo delle fragole, delle albicocche, che sono tutti frutti pigmentati, che hanno dei pigmenti molto importanti, eh, che, di cui la retina eh, necessita per svolgere bene la sua funzione. Quindi un buono strato dell'epitelio pigmentato, come dicevamo, con i pigmenti retinici, che fanno, sono costituenti importanti dei fotorecettori, sono molto molto importanti nella prevenzione delle degenerazioni maculari. Marco Iovino Green Vision appunto si occupa di prevenzione del bene più prezioso, la vista, una città ogni domenica in campagna in questo periodo. Sì, è una città ogni domenica, ci occupiamo di prevenzione e assolutamente è una cosa che sta avendo un grande successo. Eh, riusciamo ad effettuare degli esami di preanalisi oculistica che assolutamente non, è, non sono degli esami specialistici, ma sono degli esami delle performance visive sulle quali riusciamo a dare delle indicazioni al paziente se o no rivolgersi a uno specialista per una visita più approfondita. 25 persone all'ora, prima siamo venuti e già era tutto pieno, è una formula che funziona, la prevenzione è importante? La prevenzione è importantissima, se ne è parlato e se ne continua a parlare, eh, da tutti i punti di vista la prevenzione è la prima fase della cura, nel senso che eh, una volta che una patologia si è instaurata eh, ormai le armi che abbiamo con la medicina sono sempre delle armi eh, dell'ultima spiaggia, per cui fare prevenzione significa comunque evitare di arrivare poi alla patologia se questo... È consentito. C'è un raggio di sole, ma fa male ai nostri occhi? Assolutamente no, eh, bisogna proteggersi dal sole negativo, il sole negativo è l'esposizione esagerata ai raggi UV, UVA e UVB. Eh, gli studi recenti sulla miopia hanno confermato che l'aumento della miopia in percentuale sui nostri giovani è dovuto anche alla poca esposizione alla luce solare. Questo non significa che però bisogna andare così, senza armi, eh, all'esposizione solare, bisogna proteggersi, ma Assolutamente fa molto bene stare all'aria aperta, magari utilizzando degli occhiali che devono essere però certificati per l'uso idoneo. Nel movimento apostolico ciechi si sviluppa l'attenzione attraverso tre direttrici di percorso. L'inclusione ecclesiale, la promozione sociale, la cooperazione tra i popoli.